La mia previsione per il SAO nel 2014. Secondo me è sempre più importante astrarsi da quello che è l'algoritmo, puntare molto sull'architettura dell'informazione e imparare da gente come per esempio Troca ad analizzare il sito, capire il sito, il comportamento e gli utenti, dobbiamo sempre di più astrarci dai tecnicismi e sempre di più riuscire a intercettare l'utente dal momento della sua richiesta, la sua esigenza e a dargli una risposta, se non riusciamo a accompagnare il cliente a dare delle risposte buone e a analizzare quello che succede nel sul sito, forse è una soluzione che va contro qualsiasi algoritmo, è sopra di qualsiasi algoritmo e non ci dobbiamo uccidere di tecnicismi. Poi il lato tecnico sicuramente è importante per ottimizzare, però da un punto di vista macroscopico riusciamo a avere sempre una soluzione adattabile ad ogni occasione.